a tutti, a tutte voi, a tutti i referenti, responsabili, direttori, operatori dei musei che si sono collegati per questo incontro di, di lancio e di presentazione della eh, seconda finestra eh, aperta per accedere appunto al percorso di accreditamento al sistema museale regionale, ma quindi anche eh, conseguentemente al sistema museale nazionale eh, perché da, da oggi appunto fino al 30 di novembre eh, sarà data la possibilità di accedere al questionario presente sulla piattaforma al questionario eh, di autovalutazione eh, rispetto appunto ai livelli uniformi di qualità e agli obiettivi di miglioramento che, che ormai abbiamo imparato a conoscere io eh, faccio solo una breve Un'introduzione perché poi eh, questa mattinata prevede l'intervento di Maria Pia Guermandi, di, di Beatrice Orsini e anche di Erika Catalano di Diame Cultura che saluto e, del, e, e saluto e ringrazio in questo momento anche tutto il gruppo del sistema museale del nostro settore patrimonio culturale che è assiduamente impegnato eh, in, queste, in queste attività di accompagnamento al, nella vita eh, speriamo appunto dei nostri eh, numerosi e variegati musei, istituti museali vi dicevo alcune eh, note introduttive che vogliono essere semplicemente una, un aggiornamento rispetto a, a quello che stiamo vivendo del, del sistema museale nostro, regionale nel più ampio eh, contorno e, e diciamo contesto del, del sistema museale nazionale e, come sapete la prima Campagna di accreditamento che eh, si è svolta a cavallo tra il 2021 eh, e il 2022, ha portato per la nostra regione un accreditamento di eh, 102 musei. Immaginiamo appunto dalle iscrizioni a questa, a questa presentazione che eh, ci siano ovviamente dei musei che eh, hanno già eh, provato eh, ad accreditarsi senza raggiungere appunto il risultato sufficiente per l'accreditamento è che giustamente. In maniera eh, appunto molto molto flessibile eh, si, si ripropongono perché hanno eh, avuto modo di, eh, di lavorare su quelli che sono gli aspetti eh, che non, eh, non avevano consentito nella precedente finestra l'accreditamento. Ci sono anche eh, nuovi, si affacciano nuovi istituti museali all'accreditamento che per noi è un percorso oggettivamente importante. Eh, è inutile nascondersi sul fatto che il sistema museale a livello nazionale abbia avuto uno sviluppo un po' ondulato tra alti e bassi e che eh, devo dire anche per, penso potendo confermare anche le colleghe noi della regione Emilia Romagna stiamo davvero cercando di stimolare insieme ai rappresentanti delle altre regioni eh, il livello nazionale perché si rimetta oggettivamente in moto e sostanzialmente in moto il meccanismo del sistema museale nazionale di di cui i musei a livello eh, nazionale sentono eh, l'esigenza, soprattutto per cercare di arrivare a costruire una comunità nel rispetto delle specificità, ma una comunità che possa consentire di monitorarsi periodicamente sui livelli di qualità raggiunti nel servizio al pubblico, nella gestione delle collezioni, nell'organizzazione, nel monitoraggio anche eh, legato alla formazione permanente degli operatori. Il museale nazionale è un meccanismo Complesso. Eh, noi, come Regione Emilia-Romagna, abbiamo comunque deciso di eh, farlo nostro e di, ehm, in, in certo qual modo, eh, cercare a livello regionale di ehm, sviluppare quegli aspetti del sistema che ci consentono, come settore patrimonio culturale, di eh, offrire gradualmente, mh, compatibilmente con i limiti oggettivi e soggettivi, che anche noi come tutti abbiamo di accompagnare la vita dei nostri musei io credo che appunto a partire dal 2019 quando ancora eh, c'era l'istituto dei beni culturali ma eh, anche successivamente per tutto il 2021 2022 il nostro rapporto con con voi con i musei della regione è stato continuo eh, focalizzato su alcune tematiche più che altre su alcune tematiche come appunto la digitalizzazione come l'accessibilità, come il significato e l'approfondimento appunto del, dei livelli uniformi di qualità, questo per... Mh, per significare un accompagnamento che eh, non pretende di, eh, di avere la soluzione in tasca per tutte le problematiche dei nostri musei, che sappiamo essere tante e, e anche aggravate, come sappiamo in questo quest ultimo periodo, da eh, oggettive difficoltà no? che portano a, a guardare con, con molta, eh, molto timore anche la possibilità di tenere aperti ordinariamente i nostri musei per eh, l'aumento delle spese appunto delle utenze e il, il problema del personale che è ormai cronico comunque vi dicevo eh, a livello eh, del coordinamento delle regioni e anche attraverso gli appuntamenti di cui eh, noi ci siamo fatti in parte eh, promotori e in parte coprotagonisti e sto pensando al salone del restauro con la nostra giornata dedicata appunto a, ai musei oltre a quel dedicata alla conservazione e restauro, fortemente integrata con la vita dei musei, anche questa. Sto pensando alle recenti giornate di Lucca a Lubeck, eh, dove appunto il tema eh, dell'accessibilità che ci ha visto portare avanti un progetto importante, eh, che vi ha coinvolto tutti, almeno nella prima fase con eh, il questionario, ha, eh, ha voluto dimostrare eh, a che punto siamo no, nel percorso percorso di approfondimento di queste tematiche ma nei termini di una eh, puntualizzazione di strategie eh, di politiche culturali sempre più incanalate in questa direzione. Ecco questa seconda finestra di accreditamento è per noi parte integrante di questo percorso perché significa entrare ancora più nel vivo di quelle che sono le eh, necessità, i fabbisogni dei nostri musei, una possibilità incredibile di conoscere ehm, di fare una fotografia aggiornata dello stato dell'arte e di un buon numero ancora di musei e di eh, decidere in, qual in quale modo accompagnare i percorsi di miglioramento che per noi sono eh, validamente da considerare sia nei confronti dei musei che fino a questo momento siamo riusciti ad accreditare ma sia nei confronti anche dei musei che ancora l'accreditamento non l'hanno raggiunto. Quindi ehm, il tema che oggi affrontiamo è quello di ripresentare ovviamente le modalità di partecipazione, le caratteristiche di nuovo del questionario e anche le modalità proprio operative no? di, di compilazione. Ci siamo dati molto da fare insieme alla DM Cultura per... Aggiustare, mettere a punto eh, quelli che erano ancora degli elementi di, diciamo, operativi non, eh, non ottimizzati nel primo percorso. Come sapete, eh, una volta chiusa la finestra eh, del, disponibile per la compilazione del questionario, appunto al 30 di novembre alle ore 13, mi pare, forse ricordo male, o no non me lo ricordo che ora si chiude, ma la data sì è giusta, 30 novembre, ehm, inizierà di nuovo una fase istruttoria eh, di approfondimento, di richiesta di integrazioni, di eh, anche se eh, necessario dei sopralluoghi, di incontri con i referenti, eh, con voi appunto per, eh, per cercare appunto di definire al meglio la, la fisionomia del museo che eh, si presenta per per l'accreditamento e eh, con l'inizio dell'anno prossimo daremo vita a anche a un percorso di formazione che eh, molto probabilmente vedrà continuare i temi appunto della gestione delle collezioni con ancora il corso di, eh, di riorganizzazione dei depositi, il tema dell'accessibilità e della digitalizzazione ci accompagneranno ulteriormente e ehm, inseriremo sicuramente in modo più sistematico e lo abbiamo appunto in fase di eh, elaborazione eh, in quest'ultimo scorcio dell'anno, il tema delle reti museali che riteniamo eh, debba essere affrontato in maniera esplicita anche per venire incontro a delle realtà museali medio piccole o anche molto piccole che eh, probabilmente da qui agli anni futuri da soli possono non avere più quella, quelle caratteristiche per potersi sostenere autonomamente. Eh, vi volevo anche dare un aggiornamento per quanto a nostra conoscenza a livello regionale rispetto al, all'istruttoria, allo stato di avanzamento del, dell'avviso del PNRR, eh, l'avviso pubblico, che si è chiuso con la presentazione delle domande il 12 agosto eh, riguardante appunto la rimozione delle barriere di ogni tipo eh, per, per i musei e i luoghi della cultura abbiamo avuto conferma dalla direzione generale musei eh, di un altissimo numero di domande pervenute sono circa 1300 eh, sia da, da considerare complessivamente tra i musei pubblici non statali e i musei non pubblici. Eh, la commissione si è insediata, eh, c'è un eh, inserito anche un commissario rappresentante eh, nominato designato dalla conferenza delle regioni che è Marcello Tagliente e ehm, dicevo la commissione si è insediata, ha cominciato a lavorare all'inizio di ottobre e verosimilmente ehm, Potremmo avere qualche, qualche aggiornamento utile credo non prima della fine di quest'anno e forse anche all'inizio dell'anno prossimo. Eh, sappiamo che molti dei nostri musei si sono candidati, nostri intendo dire che chiaramente presenti sul territorio regionale, questo ci fa molto piacere. Abbiamo anche offerto un accompagnamento se ricordate con uh, due pillole formative ai musei per la predisposizione delle domande e anche questo fa parte appunto del pacchetto formativo. Io, eh, Chiudo qui e ringrazio di nuovo Maria Pia, Beatrice, Silvia, Barbara, Matteo ehm, e Gabriella, il gruppo del sistema museale regionale che è attivo e, e, e continua a, a, ad accompagnare e ad assistere i nostri musei. Eh, ringrazio di nuovo anche Erika Catalano e passo la parola a Maria Pia.